Buonasera amici telespettatori questa sera le telecamere di Napoli News Magazine e Synapsi News sono presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Pintus qui a Napoli dove presto sentiremo ai nostri microfoni il signor Alberto Guarino per un caso eclatante di malasanità. Seguite il servizio. Avvocato Pintus, buonasera, voi ci avete chiamati questa sera per parlarci di un caso eclatante di sanità. Vuole raccontarci di cosa si tratta? Sì, abbiamo chiamato per segnalare un caso di sanità che si è verificato a Cardarelli, eh, è segnalatomi da un, dal signor Alberto Guarino, il mio cliente, eh, il quale mi ha segnalato che nel, in data 8-11-2020 si ricoverava presso il nostro commo Cardarelli la signora Mauro Celeste e nel corso della, della degenza della signora Mauro Celeste eh, il Cardarelli non ha fornito informazioni adeguate, informazioni sufficienti ai parenti. In particolare, quello che è strano è che in data 11-11-2020 forniva quale unica informazione la comunicazione del decesso senza altre spiegazioni di questa signora. Successivamente, circa un'ora e un quarto dopo, comunicava che in realtà la notizia del decesso era falsa e che anzi la signora stava migliorando sensibilmente e che sarebbe stata dimessa una volta verificata la negatività dell'eventuale tampone. Quindi la famiglia è passata dal grave sconforto all'euforia. Per circa 6-7 giorni non ha saputo nulla più delle condizioni della signora Celeste, nonostante avessero più volte compuzzato i cartarelli, fino a sapere in data... Eh, 21 .11 alle ore 11.55 del decesso della stessa signora Celeste. Allora Avvocato, eh, noi non immaginiamo quale sarà il percorso giudiziario ma sicuramente ci stanno una serie di elementi per arrivare a un procedimento. Certamente noi faremo un esposto eh, spiegando dettagliatamente alla procura quello che è accaduto, non soltanto per noi ma finché voglio dire, questo non accada più. Ci aggiungerei naturalmente che vorrei premettere la grande stima e la considerazione per il lavoro che stanno facendo i medici in questo periodo, però è anche altrettanto vero che proprio in questione di difficoltà è necessario che i rapporti di comunicazione fra l'ospedale e gli assistiti di fronte alla difficoltà di poter rapportarsi con il malato è uno degli elementi necessari per poter fare chiarezza. Aggiungerei che la mancata somministrazione dell'Eutirox rappresenta uno dei motivi alla base dell'esposto stesso, perché è evidente che la mancata somministrazione di questo medicinale avrebbe aggravato i problemi respiratori eventuali per i quali la signora è defunta. Noi come testata giornalistica sicuramente siamo consapevoli che è un momento veramente difficile e difficoltoso anche per chi opera nel settore della sanità, nulla toglie che i medici stanno facendo uno straordinario lavoro, ma probabilmente va fatta assolutamente chiarezza rispetto a questo caso che è abbastanza stupefacente. E, signor Guarino, dal, dal dolore alla gioia, dalla gioia poi allo sconforto totale, che è successo fattivamente in questi sette giorni? Avete mai provato a chiamare l'ospedale per avere notizie soprattutto? Abbiamo avuto notizie tramite telefoni che ci, avevano, ci avvisavano quasi quotidianamente del, uh, del decorso ospedaliero di mia suocera ma la cosa aberrante non è tanto uh, ciò che ci dicevano ma ciò che è stato fatto loro non avevano uh, preso in considerazione una busta di medicinali che noi abbiamo portato all'ospedale per far continuare la terapia perché mia suocera pativa di molte patologie e soltanto attraverso uh, informazioni che il dottor Starace titolare del... Uh, della medicina 1 della palazzina H mi riferì di non aver eh, potuto somministrare l'Eutilox a mia suocera tutto questo comportava una disfunzione urinaria un riconfiamento delle caviglie noi preoccupati il giorno dopo abbiamo provveduto a dare la lista dei medicinali e anche la lista dei problemi che mia suocera eh, pativa tutto questo e sempre nella comprensione che mia suocera, pur essendo una donna di 90 anni con diverse patologie, non era destinata a morire, era destinata ad essere curata. Dulcis in fundo, dopo che eh, gli è stato riscontrato, anche dal punto di vista diagnostico, un tumore grosso 6 cm, mia suocera è deceduta il 21 di novembre con l'attestazione che era morta per Covid. Siamo sconvolti da questa perdita anche se mia suocera eh, aveva una bella età, 90 anni, però il fatto di avere notizie tipo eh, la signora è deceduta alle 17.13 dell'11 dell novembre e dopo nemmeno un'ora e mezza ci viene detto che mia suocera si era ripresa, insomma ci ha lasciato un attimino interdetti. Siamo passati dal dolore all'euforia e questa destabilizzazione ha provocato danni eh, importanti nei confronti di mia moglie che è la figlia quindi eh, dopo nemmeno dieci giorni senza avere nessuna notizia se miglioramento o peggioramento a causa di queste condizioni che eh, ci stiamo trovando del, della pandemia non abbiamo saputo più niente se non che il 21 di novembre era deceduta tutto questo è eh, e secondo me contro ogni forma anche di buona educazione nei confronti dei parenti che aspettavano all'esterno dell'ospedale notizie che non arrivavano mai e se arrivavano arrivavano molto molto frammentari senza poter comprendere di che cosa si trattasse. No, lei ha parlato di terapie cui era sottoposta a sua suocera, lei ha portato anche, come ci ha spiegato, la busta con tutti i medicinali per, che aveva bisogno e invece non gli sono stati somministrati... Nel processo del suo ricovero noi abbiamo portato i medicinali, che doveva, la terapia che doveva seguire mia suocera e eh, cosa strana il dottor Starace titolare della palazzina H medicina 1 mi disse che questa, questa medicina non era mai arrivata e quindi mia suocera non aveva ricevuto questo tipo di terapia Eutilox è, è, è risaputo che è un medicinale per la tiroide quindi gli ha provocato delle difficoltà, difficoltà che poi eh, speravamo aver risolto con questa con quest azione mentre viceversa il dottor Starace mi chiese la lista dei medicinali per poter proseguire la sua terapia.